eccoci di nuovo in diretta con il nostro instant focus dedicato alla cronaca sportiva torneremo sul trionfo di John Ram alla Gasta Masters primo major della stagione John Ram spagnolo che per la prima volta indossa la giacca verde e attraverso anche questo eh, trionfo torna al numero uno del world ranking ne parliamo con il nostro ospite di oggi ovvero Marco D'Alfiore presidente dell'associazione italiana giornalisti golfisti che saluto e a cui do il benvenuto grazie Marco per essere qui con noi, grazie a voi per l'invito. E sono tutto orecchie. ecco un John Rama che è stato strepitoso eh, nell'ultimo giro ha staccato eh, i suoi inseguitori, soprattutto Brux Koepka. E ti chiedo, innanzitutto, se eh, secondo te, Marco può diventare a questo punto un serial winner per quanto riguarda i major. Beh, lo è, ha tutte le caratteristiche per esserlo. Ha avuto una tenuta di nervi. Eh, la, la Gasta National, eh, il Masters, è una, una specie di torchio nel quale chi è in testa nelle ultime giornate viene spremuto e soffre in maniera particolare. Abbiamo visto dei tonfi clamorosi, mi ricordo McIlroy un po' di anni fa, mi ricordo purtroppo il nostro Chico Molinari qualche anno fa. Ram è passato indenne in mezzo alle difficoltà dell'amo in corner e non solo, giocando un golf perfetto e riuscendo addirittura a giocare sotto il par l'ultimo giorno, cosa che non capita molto spesso e capita solo ai grandi campioni, campioni che devono essere attrezzati soprattutto dal punto di vista psicologico, dal punto di vista cerebrale c'era quel tale che diceva che il golf si gioca in 20 cm tra un orecchio e l'altro perché yes. è tutto dentro lì che si gioca e rama lì è molto ben attrezzato oltre che dal fisico perché a vederlo fa pressione se ti dà una sberla ti arrestano per vagabondaggio Verissimo, verissimo, e eh sì, la frase di, di Bobby Jones, insomma, famosa, che riguarda proprio anche le doti mentali e non solo tecniche e fisiche che interessano il golf. Ecco, John Ram che è andato spedito nel quarto round, decisivi due birdie alla 13 e alla 14, che gli hanno consentito di mettere il turbo e di superare Brooks Koepka, che sembrava avviato in realtà alla vittoria dopo eh, le prime 36 buche, invece poi si è un po' arenato, forse anche un Mr. Slam, eh, Mr. Come lui soffre un po' eh, il campo di Agasta che come hai ricordato tu eh, miete delle vittime illustri e tra queste dobbiamo aggiungere anche Brooks Köpka. Certo, da quest'anno aggiungeremo Köpka che era in testa dopo le prime giornate, aggiungiamo anche Holland che era stato nei primi giorni come il favoritissimo e poi si è perso negli ultimi giri. Eh, Köpka: i maligni diranno che non è più abituato a queste sfide ai grandi livelli perché da quando ha scelto il live come suo terreno di gara probabilmente la sicurezza di passare il taglio la sicurezza di avere dei eh, premi garantiti ogni volta che mette il piede sul T della 1 gli hanno tolto un po' di verve non lo so so, so che però eh, Kupka non è un, un parvenu è uno che la giacca verde l'ha già messa e quindi evidentemente è attrezzato anche lui per vincere un, un major per vincere soprattutto la Gasta Master che però è sempre gara a sé è sempre molto difficile riuscire a a, a primeggiare soprattutto quando lo vediamo in questo momento sullo schermo le, le, le condizioni del tempo per buona parte della gara non ti aiutano granché eh, il fatto che abbia piovuto in due giorni, addirittura siamo venuti giù degli alberi per il vento che c'era eh, vuol dire che anche quando ha smesso di piovere il percorso era in qualche modo diverso da quello che, eh, che conoscevano i grandi campioni che l'hanno frequentato in passato certo ecco sì una, un campo insomma eh, diverso a causa proprio delle condizioni eh, meteorologiche e poi questa è una frase che si ripete tante volte le ultime nove eh, della gasta del giro finale costituiscono un po' un torneo a sé ecco eh, hai sollevato una questione molto interessante Marco che riguarda proprio eh, il, la convivenza ormai all'interno dei major tra i giocatori del PGA Tour e quelli che arrivano dal leave. un punto di domanda che riguarda appunto Brooks Köpka, se il fatto eh, di partecipare alla Superlega Araba gli tolga un po' di competitività ehm, non, non, non lo sappiamo, ecco è difficile esprimerci anche perché Krupska sì, non ha vinto però ha fatto bene così come ha fatto bene un altro protagonista eh, del, del Live Tour, ovvero Phil Mickelson, anzi un vero e proprio capolavoro, eh, quello di Lefty eh, nel, eh, nell'ultima giornata ha, ha girato in uno stato eh, di grazia e ha dimostrato ancora una volta che i campionissimi eh, reggono ancora, nonostante L'età, perché ormai ha 52 anni, certo. Eh, per quanto riguarda l'IVA, dire che, si abbiano, che i campioni che giocano sull'IVA abbiano bucato il il master è dire un'inesattezza, si sono presentati in 18 al via e 10 hanno passato il taglio, sì. quindi vuol dire che sono ancora assolutamente in linea con il, il campo di dei, dei giocatori normali della PGE. Per quanto riguarda Michelson, eh, vabbè, gli americani hanno sempre tifato per lui, eh, ma... Eh, Tiger ha dovuto vincere a mani basse per riuscire a portare un po' di attenzione su di lui e ha dovuto poi sopportare quello che ha sopportato negli ultimi anni, dalle ferri sette in faccia della moglie, agli incidenti stradali per fare in modo che gli, gli sportivi statunitensi si affezionassero a lui e lo adesso eh, soffrono con lui eh, almeno quanto erano affezionati a Phil Mickelson e forse proprio nel giorno in cui eh, Tiger ha alzato un po' bandiera bianca perché dopo i primi due giri, a metà del terzo, non ce la faceva più? E devo dire che da noi appassionati, che lo abbiamo visto in TV zoppicare sui green, insomma, ci, ci, abbiamo sentito una stretta al cuore. Mm. Proprio in quel giorno lì, Mickelson forse ha, fatto, ha voluto far vedere che lui invece c'è ancora e che forse un po' di cuore gli americani possono dedicarlo anche a lui, anche se gioca su un altro circuito vero vero ecco lo stiamo vedendo Tiger altro protagonista naturalmente eh, della Gasta Masters eh, però eh, lo hai detto ecco ci ha stretto un po' il cuore ecco que quelle immagini di Tiger in difficoltà anche se è riuscito in una nuova impresa cioè eh, a passare per la ventitresima volta consecutiva il taglio alla Gasta Masters certo ha dovuto alzare bandiera bianca sia per il maltempo che ha complicato la situazione sia eh, per le condizioni fisiche che praticamente non solo gioca ma anche cammina con una gamba in meno dopo l'incidente automobilistico. Ecco, secondo te Tiger fa bene comunque ad essere presente a partecipare, tornerà ancora alla gasta oppure forse è meglio per lui alzare bandiera bianca definitivamente proprio? Eh, non lo so, so che Tiger non è solo il, il, il giocatore che vediamo, Tiger è un'industria, quando c'è Tiger in campo le, le, i televisori di mezzo mondo si accendono per vedere cosa combina il campione. Eh, Tiger è un'industria perché se mettesse il, il maglione che ho su io adesso, il maglione che ho su io adesso diventerebbe un must in tutto il mondo, perché le, i bastoni che usa Tiger valgono più dei bastoni che usano gli altri, quindi lui è un'industria, allora bisogna vedere fino a che punto lui ha la possibilità di fermarsi quando e come vuole. Quest'anno ha molto rallentato i suoi, le sue apparizioni in campo. Eh, la domanda è sempre quella, è meglio ritirarsi quando si è al vertice oh, oppure sfruttare fino in fondo l'onda lunga del successo. Lui eh, al vertice lo è stato fino a un po' di anni fa, adesso non lo è più di sicuro. L'onda lunga del successo gli frutta sicuramente un mucchio di soldi, non so se valga la pena di sporcare in qualche modo la sua immagine vincente con queste apparizioni, io dico che è ancora più che vederlo zoppicare sul, sul green. La cosa che mi ha stretto il cuore è vedere che alla fine del secondo giro abbiamo dovuto aspettare che uno di quelli a pari merito, a, a, a meno due, sbagli sbagliasse un colpo per far, rientrare Master, per far rientrare Tiger nei giri finali del Master. Cioè eh sì. ha fatto, avrebbe potuto fare, perché poi si è fermato, il weekend solo per l'errore di un altro e non per la sua bravura. Chiaro, chiaro. Ecco, eh, ovviamente ecco, quando eh, vediamo Tiger alla lagasta Masters lo associamo a un'altra immagine, quello di Francesco eh, Molinari, perché proprio un testa a testa nel 2019 il eh, eh, nostro Chicco ha perso l'occasione di indossare la, la giacca verde che poi è andata proprio a finire sulle spalle eh, di Tiger. Ecco, secondo te nella prestazione comunque deludente, negativa eh, di, di questa tornata di questo 2023 incide ancora quel ricordo oppure no? No, ci sono altri fattori tecnici, fisici che dobbiamo analizzare? Diventa molto difficile riuscire a entrare nei 22 cm di Chico Molinari. Mm -hmm. Sono però abbastanza convinto che da dopo quel sciagurato quarto giro del Masters del 2019 Chico non è più lui non ha più eh, giocato ai suoi livelli, ha avuto degli sprazzi, ma non è più stato lui. Adesso non so dirti se sia solo una questione psicologica, se sia una questione eh, invece dovuta alla tecnica, all'allenamento, al numero di gare che affronta, al, al suo modo di, di, di, di immaginare la vita, si è trasferito. In America, prima si era trasferito in Inghilterra. Eh, non so se tutto questo concorra. Mi fermo da cronista a segnare che da allora eh, Chico non è più salito sul gradino più alto del podio. Evidentemente qualche scoria questo lo lascia, ah, eh, come posso dire. Per incoraggiare Chico, so che non ne ha bisogno dei miei, ma glieli facciamo lo stesso, per incoraggiare Chico bisogna ricordare che anche Rory McEnroy che dopo la sua sciagurata esibizione nel quarto giro del, del master eh, fece un paio, due o tre anni veramente molto difficili prima di tornare a buoni livelli non in questo master dove non ha primeggiato però normalmente Rory in questo periodo è sicuramente uno degli uomini da battere su qualsiasi torneo Chiaro, ecco, Lo vediamo qua mentre cammina un po' sconsolato tra le mitiche azalee della Gasta National e possiamo proprio dire che Rory McIlroy è stata un po' la delusione anche di questo torneo perché si era presentato ai nostri di partenza in grande forma eh, ma poi si è afflosciato completamente. Ecco, E rischia secondo te eh, la Gasta di diventare un po' la maledizione della sua carriera perché in fondo la giacca verde è l'unico eh, grande eh, titolo, grande trofeo che gli manca? È probabile che, che, che la Gasta Nation, che quelle buche gli abbiano lasciato delle scorie nella, nella, nella sua mente, per cui tutte le volte che le affronta, le affronta forse con una tranquillità, una spavalderia eh, inferiore a quella che invece sfoggia sugli altri percorsi dove normalmente lo ammiriamo e lo applaudiamo. Eh, è riuscito non alla Gasta ma da altre parti su altri percorsi a eh, cancellarle dalla sua mente a, alla Gasta probabilmente ci vorrà più tempo non è comunque l'unico molti grandi campioni hanno sofferto la Gasta eh, per il percorso ma soprattutto per il clima, il pubblico, la pressione che questo crea eh sì, sì, sì, ecco, proprio per sottolineare anche quanto conti l'aspetto mentale in, in questo sport e quanti anni, quante stagioni ci vogliano per eh, lasciare da parte le, le memorie negative. Ecco, a proposito eh, di Europa, un'ultima considerazione, perché abbiamo parlato di Molinari, abbiamo parlato di eh, McInroy. Quali eh, indicazioni arrivano per quanto riguarda la Ryder Cup se pensiamo al team Europe? Non esaltanti se guardiamo eh, la classifica, il leaderboard definitivamente della Gasta Masters perché dei primi dieci in classifica solamente tre sono europei naturalmente Ram che l'ha vinto e poi Ovland e Fitzpatrick però possiamo dire che eh, per la rider romana gli Stati Uniti sono nettamente avvantaggiati? Eh, possiamo dirlo anche se vale sempre il discorso che vale in tutte le rider allora questi grandi giocatori come dico sempre io ovviamente in eh, eh, eh, enfatizzando giocano a minigolf perché dal T di partenza al green giocano tutti a livelli stratospirici poi quasi sempre tutti i loro tornei tutte le gare, con soprattutto la rider si gioca sul green, si gioca con il patto in mano e eh, i green europei rispetto ai green americani sono molto diversi gli europei normalmente sui green europei giocano meglio, gli americani Fanno un, pilo, un filo più di fatica. Speriamo che il Marco Simone sia stato preparato con, eh, come posso dire, con un occhio di riguardo sì. alla squadra europea e che lì eh, ci si possa rimettere tranquillamente in forma. Eh, Credo però che gli americani partano sempre favoriti, non è mai, è mai stata una volta in cui gli americani non siano partiti favoriti nella raid, però un mucchio di volte sono tornati soprattutto nel volo di ritorno verso gli USA con le pive nel sacco. Speriamo che Roma sia, aggiunga una, un ulteriore episodio a questa storia. È vero è vero perché dal punto di vista eh, tecnico e anche del ranking certamente partono avvantaggiati così come ricordato lo sono stati sempre nella storia ma poi emerge con quello spirito di gruppo di coesione invece nella squadra europea che fa la differenza sempre nel nome di Severiano Ballesteros che abbiamo ricordato proprio a inizio eh, di questo nostro focus. Marco io ti ringrazio tantissimo per questo approfondimento grazie per essere stato con noi e ti aspetto naturalmente perché la stagione del grande Golf ha più iniziata ci sono altri eh, tre major e poi naturalmente la Ryder Cup di, di fine settembre inizio ottobre a Roma, un evento veramente importante che l'Italia e Roma in particolare hanno l'onore di ospitare. Grazie ancora. Grazie a voi e a risentirci. Grazie. Ringraziamo allora Marco Dalfiore, presidente dell'Associazione Italiana Giornalisti Golfisti. Si chiude qui questo approfondimento dedicato al golf, alla Gasta Masters, non la nostra programmazione. Quindi, dopo la pubblicità, mi raccomando, tornate con noi.